Buongiorno a tutti e benvenuti alla prima giornata seminariale di Sottosopra, eh, giusto per darvi un inquadramento insomma di come si svolgerà la giornata, saremo insieme all'incirca fino alle 18 e avremo due momenti, quindi un momento di questa mattina eh, con un'introduzione sul tema della complessità perché ancora oggi il tema che tratteremo è questo, quindi Forniremo, dopo l'inaugurazione, la, la, l'altra serata, la giovedì sera con Mattei, ehm, oggi forniremo nuove indicazioni. Nuove indicazioni grazie alle conferenze di eh, Pierluigi Fagan, che introdurrà proprio il metodo quindi eh, sul concetto di complessità, quindi ci darà eh, diciamo dei riferimenti importanti per inquadrare questo concetto, poi lasceremo la parola al professor Luisi e nel pomeriggio avremo un intervento di Ugo Bardi e successivamente eh, di nuovo di eh, Pierluigi Faganna, il quale come dire, ci aiuterà a tirare un po' le fila e a dare possibilmente una conclusione insomma, di questo tema che abbiamo affrontato. Eh, prima di cedere la parola eh, volevo mh, così, dare eh, mh, veloci informazioni, prima di tutto appunto su Pierluigi Fagan, il quale gentilmente ha poi anche fatto un video proprio introduttivo su questa giornata sulla nostra pagina Facebook. Eh, dopo essersi dedicato quindi a un'esperienza manageriale, ha deciso di dedicarsi a tempo pieno a questo tema della complessità analizzandone, come dire, le declinazioni nei vari campi, quindi dalla economia alla società, alla cultura, alla geopolitica addirittura, e ha scritto a questo proposito un testo eh, edito da Fazio Editore nel 2017, il cui titolo è Verso un mondo multipolare. Eh, aderisce alla rete della complessità, quindi, come dire, ehm, è molto addentro a questo tema, e ha un blog eh, in cui appunto eh, sviluppa proprio questi temi, declinandoli sui, nei vari ambiti della società, ed è un blog molto seguito, il cui titolo è pierluigifagan.wordpress.com. Io cedo la parola a lui e naturalmente dopo ogni conferenza ci sarà uno spazio per un dibattito e che auguriamo, ci auguriamo sia molto vivace e vi auguro buon ascolto. Grazie mille. No. buongiorno eh, dunque io introduco il tema complessità e quindi che cosa significa che complessità dunque potremmo partire facilmente dal senso comune quindi non dare una definizione eh, troppo connotata no? quando è che usiamo il termine complesso quando cominciamo a fare un discorso Enumeriamo una serie di cose e poi sfumiamo nel... Eh, però è un problema complesso. Cosa abbiamo fatto? Abbiamo enunciato una serie di parti e ciò di cui stiamo parlando prevede che queste parti siano in relazione tra di loro. Quindi la prima definizione di complesso proviene da un inquadramento generale di una cosa che è dotata di parti tra loro in relazione. Se passiamo dal senso comune a, per esempio, l'etimologia, complesso viene dal latino cum plexus, che significa intrecciato assieme. Cosa sono intrecciate assieme? Le parti, quindi parti che hanno tra loro relazioni o interrelazioni. Allora, le due definizioni, così come anche cerchiamo di vedere la cosa nel suo complesso, cosa stiamo dicendo? in tutte le sue parti e in tutte le relazioni che ci sono tra queste parti. Ora, questa definizione che si ripete, che abbiamo ripetuto per tre volte, o nel senso comune o nell'approccio etimologico, in realtà è la definizione di una cosa ben precisa, che non si chiama complesso, si chiama sistema. Quindi in prima istanza il complesso deriva dal individuare le cose di cui stiamo parlando come se fossero dei sistemi. Poi torneremo più precisamente sulla definizione di sistema. Ora la letteratura di quella che è il pensiero complesso, la cultura della complessità, eccetera eccetera, che si è sviluppato negli ultimi 60-70 anni da molti inquadramenti di questo concetto, c'era un autore, mi sembra Johnson si chiamava, scrivendo un libro, aveva iniziato l'introduzione, dopo essersi ovviamente letto molti testi di questa nuvola concettuale, si era preso la briga di contare le definizioni e ne aveva trovate 76. Allora i complessologi o comunque coloro che operano all'interno di questo pensiero in genere se la cavano con una battuta dicendo è chiaro che eh, complesso è un concetto complesso, eh, però la nostra intelligenza, le nostre forme di conoscenza hanno bisogno anche di definizioni e ne hanno anche bisogno di sintesi. Allora, questa introduzione che io sto facendo non riguarda un aspetto specifico come l'approccio epistemologico o preso da una disciplina, ma dalla disciplina più generale che c'è, che nella tradizione del nostro pensiero è la filosofia. Quindi pur non esistendo una teoria della complessità formalizzata, ne esiste una specifica regionale, esiste non esiste semplicemente in matematica, ma volendo fare una teoria della complessità dovremmo eh, domandarci a quale ambito appartiene, di cosa stiamo parlando, stiamo parlando di scienza, di politica, di economia, di cosa stiamo parlando. Allora in filosofia questo argomento ricade in una categoria che ha un nome orrendo, che si chiama ontognoseologia, però tranquilli. Allora, che cos'è la gnoseologia? Eh, gnosis Logos, discorso sulla conoscenza. In ambito anglosassone, che oggi è dominante nel mondo occidentale, viene detta epistemologia, perché si risale a una differenziazione che aveva già fatto Platone tra doxa, che è l'opinione, e l'episteme, che è il discorso vero. In ambito italiano invece e francese si fa ancora distinzione nel senso che la categoria più ampia è la gnoseologia, la teoria della conoscenza, al cui interno c'è anche l'epistemologia che però diventa una filosofia della scienza. Per gli anglosassoni l'unica conoscenza è quella della scienza, questa è un po' la differenza. Quindi in pratica è una teoria della conoscenza, ma conoscere è un verbo che ha sempre un complemento oggetto, noi conosciamo sempre qualche cosa, non esiste il conoscere per il conoscere. Ora, quando iniziamo a fare i discorsi sulle cose, cioè sui complementi oggetti del verbo conoscere, stiamo facendo, nostro malgrado, dell'ontologia, cioè del logos, del discorso, sull'ontos, sull'ente. L'ente è il participio presente del verbo essere, essente, per gli amici ente. Quindi tutto ciò che è oggetto di un o tutto ciò che è oggetto di un discorso è un ente. Quindi propriamente, diciamo a livello più generale, è una teoria della conoscenza che fa un discorso sull'ente, e cioè individuare l'ente come un sistema e da questo poi trae delle conseguenze che stanno nella teoria della conoscenza. Le conseguenze verranno illustrate più praticamente sia nell'intervento del professor Luisi che nell'intervento del professor Bardi. Poi a chiusura cercheremo anche di, di riprenderli a livello di concetti e anche di vedere come si possono applicare ad alcuni elementi del dibattito contemporaneo, diciamo quello più caldo, più polemico dell'agenda politica. Torniamo un attimo alle definizioni di sistema e alle conseguenze sulla teoria della conoscenza. Ora, un sistema è un qualche cosa che è dotato di parti che, ha tra loro, che hanno tra loro relazioni. Le relazioni possono essere da A a B, oppure possono essere da A a B e poi da B ad A. Questo ritorno della relazione può essere lineare, nel senso che l'intensità eh, di ciò che si trasmette tra A a B viene rimandato indietro esattamente alla stessa intensità oppure l'intensità può essere aumentata o può essere diminuita questo è un concetto tipicamente complesso che si chiama feedback io vengo da Roma nelle trattorie dei castelli intorno a Roma voi vi mettete al tavolo e cercate di parlare con quello davanti allora voi alzate la voce lui alza la voce per farsi sentire siccome lo fanno tutti finisce che il volume generale è la famosa caciara cioè è questo è un feedback positivo, cioè il volume continua ad aumentare e tu per riuscire a farti sentire dentro questo volume a tua volta devi aumentare e quindi contribuisci all'aumento generale. Diciamo che la complessità emerge soprattutto quando si considerano le relazioni a livello di interrelazioni e non sono interrelazioni banali, sono interrelazioni per esempio appunto, dotate di feedback. Ora questi sistemi hanno una loro coerenza interna maggiore di quanto hanno all'esterno e a loro volta hanno relazioni con altri sistemi e tutto quanto è contenuto in un ambiente, in un contesto. Facciamo degli esempi. Perché diciamo vedere le cose come sistemi? Perché quando noi lanciamo queste reti che sono analitiche, sono a priori, non stiamo parlando di una cosa specifica, non stiamo parlando di accendini, orologi, o, di, o del capitalismo, no? stiamo parlando di qualsiasi complemento oggetto. Quando lanciamo questa rete che dice sistema, tutte le cose, tutte, dell'universo materiale o dell'universo immateriale rispondono a questa descrizione, cioè possono essere descritti come sistema. Volendo fare degli esempi pratici, nell'Ottocento è stata recuperata la nozione di atomo, atomos, privo di divisioni, Verso la fine dell'Ottocento hanno scoperto che invece si poteva dividere, c'erano i neutroni, i protoni e gli elettroni. Poi hanno cominciato a spaccare i protoni facendoli confliggere uno con l'altro, è venuto fuori un casino, tant'è che negli anni 60 si parlava di giardino delle particelle, perché avevano contato più di 100 particelle. Poi questo sistema è stato messo a posto, sono stati diciamo, così inventati eh, concettualmente i quark, tra l'altro da un fisico Murray Gelman che è autore di un libro che si chiama Il Quark e il Giaguaro, premio Nobel per la fisica Quark sapete viene da Finnegan's Wake di James Joyce Triquark quark for Muster Mark che è un, è, un, è un libro scritto in un linguaggio abbastanza incomprensibile quindi non si sa bene che cosa significasse e, ed è molto importante all'interno del pensiero complesso perché Murray Gelman è anche il fondatore del Santa Fe Institute che è diciamo così, la scuola intermultidisciplinare di complessità, soprattutto con taglio scientifico, più importante che c'è, che si trova in Arizona. Andando sempre a cercare, diciamo così, il pezzo da uno dall'ego, cioè continuando questa ricerca fo al fondamento dell'universo fisico, non si è arrivati ancora a nulla, perché oltre un certo limite ci sono poi due teorie che si stanno disputando l'indagine su ciò che c'è di ancora più fondamentale, una è la teoria delle stringhe che è una teoria matematica, l'altra è un approccio quanto relativistico, ma diciamo che non c'è il pavimento, ancora non abbiamo trovato un pavimento, o meglio il pavimento fisico si trasferisce dentro un altro concetto che è il concetto di energia, ma lasciamo perdere. Da lì in poi sono tutti i sistemi, particelle fanno quark, quark in relazione fanno protoni e neutroni, che insieme agli elettroni fanno gli atomi, che insieme fanno le molecole. Da lì il mondo fisico si divide in due branche, il mondo organico e il mondo inorganico. Il mondo organico poi si divide tra vegetale e animale e quindi abbiamo cellule, animali o vegetali pluricellulari, eh, organi, organi, organismi, individui, gli individui fanno le specie o fanno i generi, eh, le popolazioni, l'umanità, il totale del vivente che abita la terra. Questo per quanto riguarda l'universo organico. Per quanto riguarda l'universo inorganico, uguale, eh, le molecole fanno minerali, gas, liquidi, che fanno poi i pianeti, che insieme hanno una serie di relazioni con i satelliti, che fanno i sistemi, tipo il sistema solare, che insieme fanno le galassie, che insieme fanno gli ammassi di galassie. Anche qui, diciamo, come non abbiamo il pavimento, non abbiamo il tetto, nel senso che non sappiamo questa storia come finisce l'universo è finito, non è finito, ci sono più universi, lasciamo perdere. Comunque insomma tutto quanto può essere descritto come un sistema, nell'universo materiale, ma anche nell'universo immateriale, perché i componenti fondamentali, i grafemi, i morfemi, se io dico A, ah, A ah, comunque è un'estensione, è una durata, quindi c'è un suono che può essere scomposto, e con questi elementi io posso costruire tutto, posso fare un enunciato, una proposizione, posso scrivere un libro, questo libro diventa un libro dentro l'opera di un autore che si riferisce a una tradizione di pensiero, eh, tutto quanto all'interno del mondo scritto o del mondo orale, quindi all'interno del mondo delle idee, può essere descritto come un sistema. Quindi è una descrizione eh, euristica, è una descrizione che ci permette, innanzitutto che trova una rispondenza nella realtà, e parlo sia di realtà materiale che di realtà immateriale, Secondo, siccome poi è stata evoluta la conoscenza sui sistemi in generale, questo ci, porta, ci permette di dedurre a priori già delle conoscenze. Questo per quanto riguarda il sistema. Per quanto riguarda i riflessi che ha invece nella teoria della conoscenza andremo troppo lunghi, quindi è meglio seguire le due relazioni e poi incollare i pezzi. Segnalo solo una questione metodologica. Non so se alcuni di voi hanno presenziato alla presentazione di Ugo Mattei che c'è stata, a un certo punto faceva un esempio e diceva, eh, parlando delle leggi, noi abbiamo il legislativo che fa le leggi e però è studiato nelle scienze politiche, abbiamo le leggi propriamente studiate nel diritto, nella giurisprudenza, abbiamo gli effetti delle leggi che sono studiate nella sociologia. Ora, a parte il fatto che questi tre studiosi non si parlano tra di loro e anzi sono molto gelosi dei confini disciplinari, tra l'altro poi la conoscenza finale che è l'effetto della legge non ritorna sul legislativo, per cui quando si accorgono di fare leggi fatte male dovrebbe no? essere acquisizione di esperienza per fare nuove leggi. Ora, recentemente Peppe Grillo in un post ha usato un'espressione di una... Di una vecchio elemento della mitologia che è il letto di Procuste, non so se conoscete bene come funziona, è molto carino, questo Procuste stava in un passo di montagna, la Grecia è molto montagnosa, quindi la gente per andare da una parte all'altra doveva passare questo passo e questo Procuste aveva fatto un letto di pietra e voi potevate attraversare questo passo e quindi andare dall'altra parte solo se corrispondevate perfettamente al letto di pietra. Con il risultato che. Tutte le persone che erano più corte del letto venivano stirate, come con le ruote medievali, no? si cercava di, di trarle il più possibile, oppure se eccedevate il letto vi venivano tagliate le gambe. Ecco, questa è una metafora di come le forme della nostra conoscenza eh, si impongono sulla realtà, per cui se il problema della legge è una cosa che attraversa tre discipline, è paradossale perché... Eh, l'intero è il processo siamo noi che dividiamo il sapere in discipline per cui è abbastanza paradossale soprattutto quando affrontiamo oggetti complessi e siamo pieni di oggetti complessi, ho scritto un libro di geopolitica ma geopolitica fa parte di una nuova famiglia di discipline che sono le discipline col trattino biofisica, geopolitica ecco già quando ci sono due discipline abbiamo un approccio cosiddetto interdisciplinare, cioè il singolo studioso utilizza i metodi e la tradizione di conoscenza che appartengono a due discipline, il che è molto importante, per esempio nel trapasso tra la fisica e la chimica, o tra la chimica e la biologia e così via. Prendete l'uomo, se ne possono dare descrizioni, fisiche, chimiche, biologiche, psicologiche, scienze cognitive, sociologia, antropologia, economia. Poi arrivano gli economisti e ti dicono che no, l'uomo è un animale razionale calcolante, tu vai da uno psicologo e gli dici ti risulta che l'uomo è un animale razionale calcolante, si butta per terra a ridere per mezz'ora, lui il sociologo e l'antropologo. Quindi abbiamo tre discipline che hanno in oggetto l'uomo che non corrisponde al presupposto sul quale si sviluppa tutta l'economia cosiddetta mainstream o comunque l'economia contemporanea. E Questo avviene perché le discipline non comunicano tra di loro. Il secondo approccio è l'approccio eh, multidisciplinare, classicamente intorno a un tavolo si convocano esperti di più discipline. Questo ha il vantaggio ovviamente di illuminare il singolo oggetto secondo le conoscenze eh, di più esperti. Ha un difetto che chiaramente il gruppo non ha un io penso, si dice il dromedario è un cavallo disegnato da un comitato, perché stringi qua, alza là, metti qua, alla fine la cosa viene un po' deformata, nel senso che non c'è un'unità che fa sintesi, però si acquisiscono un sacco di informazioni perché si convocano molti esperti. Transdisciplinare, perché sono tre, interdisciplinare, multidisciplinare e transdisciplinare, il transdisciplinare è per oggetti che, lo dice la parola, attraversano diverse discipline. Così la teoria dei sistemi è una teoria che nasce, da un biologo sostanzialmente la teoria moderna dei sistemi nasce da un biologo ma come poi vedremo viene applicata eh, non solo in biologia in vari modi ma può essere applicata anzi è stata applicata in, eh, per certi versi anche in antropologia ma comunque in sociologia sicuramente dovrebbe essere non viene applicata in economia e via discorrendo quindi quella per esempio è una teoria transdisciplinare oppure riprendere l'abitudine di studiare le cose nella loro composizione e nella relazione che hanno le loro composizioni in geopolitica noi osserviamo fattori culturali non puoi analizzare l'islam se non sai nulla della religione islamica tanto per iniziare quindi c'è problema di conoscenza di teoria delle idee ci sono problemi storici, ci sono problemi geografici eh, ci sono problemi economici, eh, problemi ecologici idealmente oggi abbiamo a che fare con cose che sono tendenzialmente molto complesse arriviamo a chiudere questa prima introduzione qual è diciamo, la situazione nella quale ci troviamo? da una parte abbiamo un mondo che è sempre più complesso perché? perché è intuizione di tutti io penso che qui più o meno tutti anche se non sappiamo bene cos'è la complessità siamo d'accordo anche coloro che hanno più anni e quindi hanno visto anche forme del mondo diverse converranno sul fatto che non ci si capisce niente sostanzialmente no? ultimamente ora non c'è un modo preciso per eh, misurare la complessità però in base alla definizione che abbiamo dato certo è che quando una cosa è dotata di tante parti meglio se diverse tra di loro quindi sostituiamo varietà con parti e le moltiplichiamo per il tipo e la qualità delle interrelazioni che hanno, possiamo avere un'idea molto generale di, della quantità, diciamo, del volume complessivo di complessità che abbiamo. Allora, nel momento che io vi dico che la popolazione terrestre è aumentata di quattro volte in 120 anni, e non era mai aumentata di quattro volte, tantomeno in 120 anni tantomeno partendo da un miliardo e mezzo arrivando a sette e mezzo è chiaro che le parti sono molto aumentate sono molti aumentate anche l'organizzazione sociale tra le parti cioè gli stati anche se c'è diciamo, una teoria generale che dice che lo stato è morto è fallito e va superato in realtà gli stati si sono quadruplicati a partire dal 1950 quindi negli ultimi 70 anni gli stati sono quadruplicati grande varietà anche lì a livello di interrelazioni, figuriamoci, partiamo dalla macchina a vapore che crea i treni, le navi, entriamo in contatto per la prima volta in maniera sostanziosa eh, con altri mondi, poi c'è di mezzo la seconda guerra mondiale e poi dopo, nella seconda parte del Novecento, la seconda parte della seconda parte, la globalizzazione, grandi reti di scambi, di merci, eh, di informazioni, eh, di valore, di denaro, il banco finanziario e via discorrendo, e poi c'è Internet che è la rete delle reti, la rete è un sistema, la rete delle reti, Internet significa Internetworks, quindi è un sistema di sistemi. E quindi sappiamo tutti, allora, sicuramente non so chi di voi ha visto quel uh, documentario, c'era l'ex vicepresidente americano Al Gore, <coughs> a un certo punto si è votato i problemi ecologici e faceva questi speech in cui cercava di sensibilizzare l'opinione pubblica e iniziava con alle spalle questa chart, immaginatela, io non ce l'ho, ma insomma, di 20.000 anni in cui c'è la curva della popolazione. Ora questa, questa linea, da voi che vedete, qui c'è lo zero, qui c'è il 1800, questa linea sostanzialmente fa così, cioè è percettivamente potremmo dire costante, non ha, non ha mutamenti. Nel 1800, soprattutto nella seconda parte, incomincia a salire, dopodiché lui mentre parlava camminava indietro e finiva su un montacarichi e questo montacarichi lo alzava, lo alzava, lo alzava fino a che lui con un gesto teatrale buttava giù la, la tenda che copriva e veniva fuori questa linea che è l'incremento della popolazione appunto negli ultimi 120 anni in realtà erano 2 miliardi e mezzo nel 1950 quindi 3 di queste 4 volte in realtà stanno in 70 anni ora è percettivamente chiaro che se io ho una cosa fatta così per 20.000 anni e poi per 100 anni nel deserto viene fuori questo grattacielo noi percettivamente dovremmo dire oh è successo qualche cosa ecco, quello che sta succedendo è un aumento verticale della complessità purtroppo i nostri sistemi di pensiero, e quindi non stiamo parlando di una teoria specifica, quella teoria, quell'ideologia, quel metodo, di quella disciplina specifica, stiamo parlando dell'atteggiamento complessivo della conoscenza, è fatto su schemi che risalgono all'inizio e poi allo sviluppo del pensiero moderno. Anche lì dipende dagli studiosi, perché con alcuni studiosi, dite moderno, eh, quelli intendono 1800, altri arrivano al 1600, altri ancora siccome queste definizioni hanno il problema del confine nel senso che alcune cose iniziano molto presto ma non puoi dire che lì c'è già quel tipo di periodo no? tipo eh, l'invenzione di Gutenberg della stampa è un'invenzione moderna ora non ricordo ma credo sia 1425 Ora è chiaro che nella prima metà del 400 non hai percettivamente ancora la modernità no? altri dicono la caduta di Cast Costantinopoli, altri dicono il 1492 l'inizio delle grandi esplorazioni, ma ancora nel 500 e in alcune parti, per esempio in Italia ma anche in Germania, che si sono formate come stati nell'Ottocento, eh, c'è il perdurare di alcune forme addirittura medievali, feudali, no? in certi campi, in campo sociale oppure in campo economico. Ora tutta questa storia che dura quattro secoli ci ha dato una mentalità, ripeto parlo della mentalità, della, della forma generale della nostra conoscenza che era adeguata a quel mondo, nella misura in cui quel mondo non è più fatto in quella maniera ma mostra questo dato di intensificazione molto significativo della complessità, noi corriamo un grosso rischio che è il rischio di essere dei disadattati. Non solamente noi individualmente essere disadattati al mondo, ma proprio le forme delle nostre, del nostro vita, vivere associato è disadattato al mondo. Nel pomeriggio verranno affrontati, forse ne parlerà anche Luisi, i problemi ecologici. No, su 50 anni che vengono scritti e letti i libri sui drammi ecologici, eppure non cambia nulla. Perché? La consapevolezza che viene fuori da un'analisi ecologica se non è collegata a una teoria economica che non è collegata a una teoria politica che non è collegata a una teoria geopolitica perché noi oggi non è noi ci lamentiamo che non abbiamo sovranità perché stiamo in europa ma se usciamo dall'europa la nostra forza sul piano geopolitico sul tavolo geopolitico è nulla è assolutamente nulla l'europa di per sé tra l'altro non è neanche un soggetto geopolitico quindi non sto perorando una causa piuttosto che un'altra. Questo per esempio è un difetto di percezione della complessità contemporanea. Se i giocatori sono gli Stati Uniti, la Cina, l'India, la Russia, prossimamente l'Indonesia, la Nigeria, il Messico, tutti stati sopra 150 milioni di abitanti, di per sé, i 50 stati europei l'Europa è il 7% della popolazione mondiale e il 25% degli stati del mondo cioè mediamente i nostri stati sono molto piccoli perché provengono da un'altra storia da una storia tutta interna all'Europa tu eri lituano e quindi eri diverso dall'estone quello era il problema che avevi oggi lituani e estoni che fanno nel mondo dove c'è l'Indonesia, la Nigeria, eh, il Messico, la Corea, per non parlare della Cina e degli Stati Uniti. Ecco, l'adeguazione intellectus et rei, nel video che ho fatto è saltato questo et rei non si sente, la frase di un filosofo del, 500, del 300, Tommaso d'Aquino, che diceva la verità, che poi è la conoscenza, è l'adeguazione dell'intelletto alla cosa, della cosa all'intelletto, dell'intelletto e la cosa tra di loro quindi non solo il letto di procuste per cui noi imponiamo il nostro intelletto alla cosa ma anche capire che se la cosa è un sistema noi dobbiamo adeguare il nostro intelletto alla cosa che è un sistema in maniera tale da creare un adattamento usando la funzione che evolutivamente e biologicamente ci connota come specie e cioè la capacità di conoscere noi non abbiamo scaglie, non abbiamo artigli, non abbiamo zanne, siamo abbastanza fragilini sul piano, sul piano diciamo così, della biofisica eppure non c'è eh, nicchia ecologica che noi non abbiamo colonizzato e in tutto sommato siamo andati in cima anche alla piramide alimentare. Come lo abbiamo fatto? Tramite la capacità di conoscere, di fare teorie, di agire in base a un pensiero. Noi siamo l'unica specie che usa strumenti per fare altri strumenti. Due milioni e mezzo di anni fa noi abbiamo preso delle pietre e le abbiamo sbattuto su altre pietre. Ci sono animali che usano strumenti, ma nessun animale usa strumento su un altro strumento. E questo è l'inizio della capacità riflessiva, che è il fondamento della conoscenza. Quindi la giornata di oggi e tutto il tema della complessità è per dire che il mondo è sempre più complesso Cosa significherebbe adeguare le forme della nostra conoscenza a questa complessità? Adesso lo vediamo, io lascio la parola al professor Luisi per la prima risposta a questa domanda.